Il fatto di Marcotti sulle fonti tv torna anche questa settimana con tutti gli scenari politici ed economici del caso e oggi guardate un po' di cosa parleremo, chiedo alla regia di mostrare i titoli di riferimento di manovra perché siamo con le ultime battute, alle ultime battute della manovra economica, manovra rush finale e poi anche un titolo che eh, insomma sottoporrò anche a voi che ci seguite se avete voglia di commentare che è il seguente, manovra cosa tenere e cosa buttare perché poi c'è sempre qualcosa che piace di più e piace meno fermo restando che eh, fino all'ultimo il governo ha fatto sapere che ci saranno delle limature intanto possiamo dire la manovra da 32 miliardi eh, di cui 21 saranno in deficit per l'emergenza energetica quindi parliamo di due terzi destinati a questa emergenza che ci portiamo appresso da eh, tanto e poi andremo ad analizzare punto per punto. Intanto saluto Giancarlo Marcotti, finanza in chiaro che sarà con me, come sempre. Ciao Giancarlo. Ciao Manuela. Come di consueto, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, chiaramente, prima ti chiedo subito: che settimana, cioè che giornate saranno insomma, in Italia con la manovra economica, in generale con le banche centrali che sono ancora molto preoccupate dall'inflazione? Abbiamo visto in Europa l'inflazione superare l'11%, insomma, poi tanti dati macroeconomici. Una, una, una battuta insomma, ampia su, su una, sulla panoramica generale, poi parliamo di manovra. Sì, tanti dati arriveranno questa settimana, quindi mentre la settimana scorsa diciamo, è stata abbastanza tranquilla, questa dovrebbe essere piuttosto travagliata, sto parlando dei mercati. Eh. Sì, sì. Per cui eh, sì, hai, hai già detto tu la cosa più importante, queste banche centrali proprio non ne vogliono sapere di rallentare l'aumento uh, dei tassi. Almeno così annunciano. No, anzi, anzi, la GARD, che nonostante abbia detto che continueranno così, è stata considerata nell'ultima uscita pubblica un po' morbida. Quindi, con altre voci della banca centrale più falchi, eh, come dire, con la necessità di stringere ancora di più no? eh, le maglie. Eh, quindi, ecco, cosa ne sarà del rallentamento economico? Sarà sempre più lento. Sappiamo anche chi spinge da quella parte e chiaramente insomma, chi spinge da quella parte ha una forza maggiore rispetto agli altri paesi che invece sarebbero per aumenti più prudenti o addirittura per fermarsi con gli aumenti, quindi purtroppo, purtroppo questa situazione ormai noi l'abbiamo già delineata da un po' di tempo, è una situazione nella quale dobbiamo scegliere tra due mali e quindi cerchiamo il male minore, ma insomma, o inflazione o recessione, nessuna delle due fa bene, a... eh, no, eh no? Proprio se si dovesse scegliere, ma no, non si potrebbe scegliere, chi buttiamo giù dalla torre, Giancarlo? Ma io io cioè. Dato che sono sempre per mediare, poi alla fine, perché così non, non sono un estremista, io sarei appunto per accettare entrambe, però in maniera più soft possibile, nel senso che non vorrei una forte, eh, cioè vorrei che, che l'inflazione tornasse ad una cifra, e vorrei anche però uh, contemporaneamente non, non abbattere, cioè non abbattere l'economia in certo. questo momento. Certo. Quindi non lo so, io temo che, uh, che invece, appunto, um, i, i tassi continuino ad aumentare in maniera considerevole. Mm -hmm. Allora Giancarlo buttiamoci subito sulla manovra, siamo al rush finale nel senso che ehm, già negli scorsi giorni, nelle scorse ore sono emersi insomma, i punti cardine di questa manovra economica, oggi consiglio dei ministri e poi verrà limata per trovare quanto più possibile una soluzione che possa essere condivisa da tutti e soprattutto utile per il nostro paese. Allora, intanto, cifre 32 miliardi di euro, i due terzi, cioè 21 in deficit per l'emergenza energetica, partiamo da qui e poi andiamo ad analizzare i punti che tu ritieni, insomma, più importanti. Eh, abbiamo parlato più volte del fatto che fosse necessario, insomma, una bella, una, una fetta importante di denaro in deficit, sì, allora eh, queste, questi numeri sono l'unica cosa diciamo certa oramai insomma, acquisita, 32 miliardi 21 per le bollette, Beh, diciamo così. in? Sì, maniera... sì, certo, certo, emergenza energia quello è. La verità dei fatti, esatto. Eh, quindi resta poco, restano 10-11 miliardi, ecco. eh, questa è la, è la prima considerazione da fare, cioè per tutto il resto eh, resta un po' poco. Eh, un, il, secondo me la eh, voce principale dopo appunto le bollette, ma proprio perché eh, se non si eh, intervenisse in questo campo eh, la, la cosa sarebbe veramente dura per gli italiani. È la voce pensioni, perché se entro il 31 dicembre eh, non facciamo qualche cosa, ritorna la legge Fornero eh e Fornero sì. per il centrodestra sarebbe eh, politicamente un, un disastro. Insomma. Quindi devono per forza intervenire sul lato pensioni. La, la Quindi diciamo che appunto eh, togliendo questi soldi che servono per l'emergenza energia primo punto da risolvere è quello delle pensioni si è parlato di eh, quota 41 ovviamente 41 anni di contributi e 62 d'età prima di e questo mi è piaciuto questa specifica prima di una riforma che sia strutturale perché ogni volta se no ci troviamo qui a rivedere appunto il capitolo pensioni Giancarlo. Allora, io dico questo, eh, va bene eventualmente quota 103, ma io allargherei assolutamente la possibilità di andare in pensione alle persone che vogliono andare in pensione solo ed esclusivamente con il metodo contributivo. Queste persone non stanno rubando nulla, eh, Rinunciano a buona parte degli introiti perché chiaramente avere una pensione oggi è calcolata solo con il metodo contributivo, vuol dire rispetto alla, alla, alla, agli stipendi che stanno percependo, agli introiti che stanno avendo una bella decurtazione, voglio dire. però sì. per dire a questa fascia di persone di voler andarsene in pensione. Eh, io, io lascerei appunto la possibilità a chiunque voglia andare in pensione ripeto solo col metodo contributivo e poi chiaramente la pensione viene calcolata anche in base alla vita residua quindi io ho 60 anni se la vita residua è di eh, 81 ho 21 anni di vita media residua se io ho 50 anni la vita media è eh, 31, quindi la pensione ovviamente si riduce, l'emolumento si riduce enormemente e se io ho 70 anni, adesso esagero, la mia vita media è 11 anni, quindi la pensione aumenta naturalmente. Quindi eh, secondo me questo passaggio deve essere fatto, noi calcoliamo con il metodo, con il metodo contributivo le pensioni dal 96, quindi eh, siamo già intorno ai 27 anni di... Sì. Di... Oramai prendiamolo per acquisito, tanto questo non, non è che cambierà in futuro, cioè arriverà un giorno nel quale le persone non avranno più nessuna parte eh, a, a livello eh, a, appunto, eh, contributivo, eh, ma, cioè a livello retributivo, ma solo a livello contributivo. Quindi, Apriamo già questa finestra, mandiamo in pensione le persone che vogliono andare in pensione e liberiamo un po' di posti di lavoro, perché poi se uno vuole andare in pensione con una pensione insomma, piuttosto bassa, vuol dire anche che non è che abbia tanta, tanto entusiasmo nel lavoro quindi... Sì, che quindi, quindi lasciamo posto a chi invece vuole lavorare, vorrebbe lavorare e magari non riesce a farlo perché non c'è ecco ovviamente ehm, così almeno affrontiamo anche l'altra misura che dovrebbe portare a una maggiore possibilità da parte delle imprese di assumere quindi di creare posti di lavoro il taglio del cuneo fiscale separato del 3% eh, perché appunto Giancarlo tu hai detto assolutamente una cosa corretta, cioè, se eh, le persone vanno in pensione, beh, ci sono altre persone che entrano nel mercato del lavoro. È altrettanto chiaro che ci devono essere anche le condizioni affinché si possa creare movimento, diciamo così, nel mondo del lavoro. Cosa ne pensi? Penso bene, questa uh, misura va uh, a diciamo, uh, uh, collocata anche con uh, la cosiddetta flat tax, cioè se, come sembra or ormai anche questo acquisito, se questa flat tax fosse portata a 85 mila euro di fatturato annuo, quindi se aumentasse diciamo, il reddito per cui usufruire di un'aliquota di una fiscale più bassa rispetto a, a, a quelle che ci sono e quindi si avvantaggia in questo, in questo caso i lavoratori autonomi e contemporaneamente si deve andare incontro anche ai lavoratori dipendenti diminuendo il fumo fiscale. Quindi lo trovo assolutamente una... una anzi io naturalmente lo aumenterei, poi è, è, è facile farlo da fuori, dobbiamo anche capire che... Chi è eh, all'interno del governo ha dei numeri da rispettare. Ah beh, ha... certo. Peraltro sulla flat tax hai detto giustamente: da 65.000 si vuole arrivare a 85.000 per arrivare addirittura a 100.000, quindi si vuole estendere la platea, ma insomma è tutto ancora allo studio. Perché poi, appunto, lo, stiamo mettendo tutto. In collegamento perché di fatto bisogna collegare tutto, altrimenti si rischia di avere poi dei vuoti eh, no? e, e che, si, che si faccia peggio. Intanto appositamente abbiamo cambiato il titolo perché magari mentre valutiamo i provvedimenti mi dirai cosa tenere, e cosa buttare, cioè in modo ovviamente l'abbiamo scritto molto secco, chiaramente probabilmente. Non c'è nulla da buttare in toto, però magari cose e questioni che ti piacciono meno Giancarlo e su cui possiamo eh, discutere. Eh, non so se ti ho interrotto, eravamo, ecco, passaggio successivo qual è? Sì. No, no, solo per concludere e dire che guardate che queste misure che naturalmente nel momento in quale vengono uh, prese si dice che abbiano un costo, perché eh, giustamente se eh, abbassiamo le, le tasse è chiaro che lo Stato introita di meno, però se abbassiamo le tasse eh, immediatamente lo Stato introita di meno, ma se la nostra economia ne, ne ha un beneficio, eh, non è detto allora che poi il, eh, il bilancio finale sia in, in negativo, cioè potrà incassare di meno ma su magari un maggior numero di persone e quindi alla fine non è detto che tutto questo venga a costare allo Stato, può anche essere un qualche cosa che va a beneficio dello Stato, ripeto se noi aumentiamo il numero dei lavoratori aumentiamo anche il numero delle persone che, eh, che versano delle imposte, certo. quindi questa della flat tax e dell'abbassamento del cuneo fiscale Uh, sì, ufficialmente è una, è una spesa in più per lo Stato, ma nel tempo potrebbe invece rivelarsi un, una spesa in meno. Quindi eh, non, non, non è una, solo una... No, no, bisogna, esatto, è quello che dicevo anche io poco fa, cioè bisogna vedere come si mettono poi a frutto i vari, i vari provvedimenti. No? Per quello che dicevo, probabilmente non c'è nulla da tenere così come si sta dicendo e da buttare così come si sta dicendo. Bisognerà vedere che poi tutti i provvedimenti siano assolutamente in grado di mh, concatenarsi, mettiamola così. Senti, altro tema dibattuto che forse è quello, quello più dibattuto al reddito di cittadinanza che rischia anche di avere maggiore, eh, maggiore resistenza da parte dell'opposizione, Vabbè, parliamo del Movimento 5 Stelle soprattutto con Conte che l'ha già detto, in realtà si sono dette tante cose sul reddito, eh, soprattutto in campagna elettorale, ma al momento sembra al vaglio l'ipotesi di, eh, di, un, di, un, di una rimodulazione, soprattutto per andare a rafforzare quella che è stata considerata la parte più debole cioè quella relativa alle politiche attive cioè quelle che possono veramente eh, incentivare eh, l'ingresso nel mondo del lavoro e eh, quindi non verrebbe più data poi lascio la parola a te questo sussidio non verrebbe più dato alle persone occupabili fermo restando che bisogna chiarire che cosa si intenda occupabili par parliamo del reddito cosa ne pensi allora qua il discorso sarebbe lungo cerco di sintetizzarlo sì. ma che... Il discorso sarebbe lungo. Perché sarebbe lungo? Perché eh, purtroppo, oramai, questo termine reddito di cittadinanza è entrato nella, eh, così, nel così nel, nel comune parlare degli italiani come un qualche cosa che ci salva da uh, situazioni, uh, diciamo, di, di difficoltà economica. Ora, è vero naturalmente cioè è un aiuto a persone che sono in difficoltà ma non è che prima del, eh, dell'istituzione del reddito di cittadinanza da noi le persone in difficoltà morivano di fame no? Quindi, allora tanto diciamo questo che eh, io eh, insisto su questo discorso lo faccio spesso ma perché mi sembra che sia corretto farlo cioè, noi dobbiamo un po' rimodulare quello che è il welfare soprattutto dare e, eh, un aiuto a chi ha veramente bisogno di un aiuto e, e per esempio eh, una delle, delle cose che è stata detta ma penso che fosse la cosa più normale che si possa fare, ci sono delle persone si dice e, e che non siano neanche poche che eh, hanno eh, prendono il reddito di cittadinanza ma la maggior parte della loro della loro vita diciamo la questo e questo non è più simile cioè, si può pensare che una persona più per per di cittadinanza e, e vive all'estero quindi bisognerà secondo me fare proprio quella che è chiamata prima decisione andare a tutta per di cittadinanza effettivamente le per persone che nel ah, questo è la principale oltre a finire il fatto uh, di dover di essere sulle uh, mm. di dover trovare uh, posti di lavoro per queste persone che invece in questo momento sono in difficoltà, insomma, non riescono a trovare un... Certo. No, no, però appunto il, poi il nodo è proprio questo, no? il fatto di sì aiutare ci mancherebbe altro, perché poi eh, insomma tante persone sono state aiutate, hanno ricevuto un sussidio importante, soprattutto eh, vabbè, il reddito è stato istituito nel 2019, soprattutto nella fase della pandemia, quindi comunque nessuno sta mh, come dire, sminuendo l'importanza del reddito di cittadinanza. È chiaro che però manca la parte successiva, cioè quello dell'inserimento del mondo del lavoro che è quello che dicevamo prima, cioè rafforzare un po' la parte delle politiche più attive, eh, perché altrimenti, anche perché il sussidio, dai, per definizione è una cosa che deve essere limitata a un certo periodo di tempo, non deve essere, come dire, a meno che non ci siano delle problematiche, allora però, come dicevi tu, esistono altri aiuti che ci sono sempre stati per le persone che devono ricevere ovviamente sostegno da parte dello Stato, quello ci mancherebbe altro, però se è, eh, diciamo, relativo a un periodo di disoccupazione, che si, ci auguriamo se una persona è sana e capace di lavorare deve essere limitato, deve essere limitato e quindi devono subentrare altre, altre questioni. Peraltro sto proprio leggendo che il Consiglio dei Ministri delle 20 Uh, avrà questi due grossi nodi da sciogliere, pensioni e reddito, restano proprio i due temi centrali no? che poi sono ancora di più collegati perché quello che dicevi tu Giancarlo se le persone vanno in pensione eh, i giovani possono entrare nel mondo del lavoro eh, quindi se ti dovessi chiedere che cosa butteresti via in questo momento prima di salutarti per rispondere anche se non è una domanda al titolo che vediamo in sovrimpressione ma eh, guarda, allora io mi ero segnato un po' di, di queste voci che potevano essere. Allora, si parlava anche di rientro capitale dall'estero, aumenti del tetto contante. Sì. Secondo me da queste misure non si otterrà praticamente nulla, quindi forse anche se non andiamo a, appunto a, a fare il rientro dell'Italia dall'estero o aumentare il tetto del contante. Io sono contrario al tetto del contante, non, non metterei un, un, nessun tetto perché eh, non vedo perché una persona non possa, se lo ritiene opportuno, eh, tenere tutto in, in contante. Eh, insomma, mettere un tetto al contante sembra quasi dare per scontato che ci sia qualcuno che non paga tutte le tasse, ma allora non, non, non è da quello che… No, beh, tutto. ci vuole ben altro per, per controllare l'evasione fiscale, perché poi è per quello che si vuole mettere il tetto, no? Ecco. Esatto, quindi ecco, queste misure secondo me non porteranno… Eh, benefici perché eh, poi capitale l'elettro oramai quello che poteva rientrare è rientrato poi eh, le cose. e quindi e eh, invece aumenterei perché è un, sì? eh, è una cosa che, che faranno ma eh, secondo me in maniera eh, ancora assolutamente inadeguata eh, aiuti ehm. alla natalità quello certo era... vero noi continuiamo a diminuire Vero. Eh. Eh, il rischio è questo soprattutto in periodi di coperta sempre più corta peraltro tra i dati insomma che riguardano la crisi generale c'è proprio quello allarmante eh, che aumenta la percentuale di persone che non si cura e che eh, disdice visite mediche insomma perché eh, sappiamo molto bene come funziona quindi assolutamente si sì. Io, io almeno da quanto si dice sembra che ci siano aiuti per le famiglie con quattro figli, benissimo, io farei degli aiuti già alle famiglie con due figli, non sembra che... Eh oramai siamo già. A, cioè, una famiglia quando ha due figli, non dico che sembrano tanti, ma insomma. No, no, quindi, guarda, a proposito di figli, figli mi dai un assist in conclusione per parlare di questa polemica che era sorta su il bonus per chi si sposa in chiesa, peraltro, che è stata proposta dalla Lega. Il governo ha smentito, ha detto che non è eh, insomma, non, non si sta valutando a livello governativo, però visto che tu hai parlato di figli, perché poi diciamoci la verità il bonus per chi si sposa, ci si può anche non sposare, eh, l'importante è che si facciano figli, ma non perché necessariamente bisogna, cioè è una scelta ci mancherebbe quella dei figli ma guarda, leggevo proprio l'Istat eh, se le nascite non aumenteranno e sappiamo molto bene che non solo non aumentano ma diminuiscono nel nostro paese il PIL si ridurrà di un terzo entro il 2070 rinunciamo oggi ai bambini domani ai giovani e dopodomani ai lavoratori e quindi l'Italia diventerà sempre più povera questo è invece il punto non dare il bonus eventualmente a chi si sposa voglio dire e chiudo qui il discorso eh, dare un bonus sempre più importante a chi fa figli per sostenere ovviamente le spese legate a un figlio ci sono già ma forse dobbiamo fare di più soprattutto a livello di welfare F dammi un riscontro su questo e poi ti saluto no, hai perfettamente ragione allora non è no, alla, alla, alla, la tentativa di odore dei figli naturalmente eh, deve essere una libera scelta certo ci eh, mancherebbe ma noi sappiamo che purtroppo eh, tante persone non hanno figli perché avere figli costa caro questo è la, la verità no costa dei... caro si rischia di perdere il lavoro soprattutto le donne devono fare scelte quindi magari già ci sono delle spese importanti in più dici eh, e dopo io come faccio a curare mio figlio se lavoro devo prendere tate, babysitter eh, eh, e via dicendo dicevo costa caro in senso lato. Certo, certo, no, no, però io l'ho specificato perché è, l, è l, la famosa parolina welfare che dobbiamo davvero prendere seriamente. Quindi, quindi se lo Stato dà una mano alle persone che vogliono a, avere dei figli, secondo me sarebbe, sarebbe auspicabile, ecco, concluderei così. Va bene. Ne parleremo ancora, tanto nei prossimi giorni avremo anzi le idee più chiare rispetto agli interventi in manovra, perciò grazie a Giancarlo Marcotti che seguiamo su Finanza in Chiaro, la puntata la ritroverete anche sul nostro sito e sulla nostra pagina YouTube e alla prossima settimana. Grazie a te Emanuele e come dico tu è un saluto a tutti gli ascoltatori. E naturalmente eh, ricordiamo ai nostri amici che siamo presenti su tutti i social, per qualsiasi cosa siamo qui. Grazie per averci seguiti, rimanete sulle fonti tv con il nostro palinsesto. Buona giornata!